Le amministrazioni pubbliche che promuovono il bilancio partecipativo credono nel diritto alla partecipazione. Il bilancio partecipativo è uno strumento di democrazia diretta con cui i cittadini possono contribuire a decidere come investire parte del bilancio comunale. Si caratterizza sia come spazio di confronto tra cittadini e amministrazioni, sia come un momento di apprendimento collettivo in cui tutte le parti coinvolte sono chiamate ad approfondire tematiche di interesse pubblico. Anche Desi si è mozza in questo senso con un lavoro di ascolto, condivisione e dialogo con i cittadini, realizzato nel 2014 all'interno del progetto Desio Anch'io. L'amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere i cittadini in un percorso di bilancio partecipativo, rendendoli attori attivi nella realizzazione di progetti condivisi. Abbiamo intervistato Maria Eva Favoino, responsabile comunicazione e coordinamento dell'agenda 21 della città di Desio. Il bilancio partecipativo di Desio come è nato, quando e come è stato progettato il percorso di partecipazione? Il bilancio partecipativo di Desio è nato da una progettazione tutta interna, è stato un percorso di progettazione che ha coinvolto tutta la città, la macchina amministrativa, eh, quindi sia la giunta comunale che eh, il gruppo dei dirigenti, eh, ed è stato quindi disegnato eh, sulla base delle esperienze di partecipazione che erano già partite sul territorio. In particolar modo sul territorio di Disio esistevano già eh, dei percorsi di partecipazione collegati al mh, piano di governo del territorio ed esistevano già dei comitati di quartiere, quindi... La progettazione interna eh, è partita eh, dalla consapevolezza che la partecipazione organizzata a, in, intorno ad associazioni e comitati era già abbastanza matura e che forse valeva la pena per un percorso di bilancio partecipativo in una città di 40.000 abitanti, perché di questo di cui stiamo parlando, di cui stiamo parlando eh, fosse invece più eh, dedicata al protagonismo e all'attivismo civico dei singoli cittadini. Quindi il focus è stato immediatamente eh, su di loro. Eh, dentro questo processo di progettazione del percorso, che da subito è stato definito come sperimentale, eh, si sono definite anche eh, i budget e eh, il sistema di voto. I budget in particolare è stato eh, un budget che non ha eh, chiesto risorse dall'esterno o risorse in più rispetto a quelle che ogni singolo budget di assessorato aveva a disposizione. Semplicemente è stato chiesto agli assessorati una quota del loro budget, in particolare il 10% del loro budget, a dedicarlo alla codecisione con i cittadini attraverso un bilancio, un percorso di bilancio partecipativo. Il budget che, è stato, che si è formato in questo modo è stato poi dedicato interamente ai progetti, quindi non ci sono state spese di. Uh, accompagnamento comunicazione extra insomma se non quelle già previste dal bilancio comunale e si è stabilito che uh, i percorsi sarebbero stati due uno dedicato agli adulti e uno dedicato ai ragazzi nella fascia di età tra i 9 e i 14 anni uh, su questa di distinzione di target eh, una piccola digressione Mh, i progetti presentati dagli adulti in questo percorso di bilancio partecipativo vengono votati solo dagli adulti e così i progetti presentati dai ragazzi vengono votati solo dai ragazzi quindi sono due percorsi che hanno le stesse regole le stesse modalità di voto, ma uh, due possibilità di accesso sia come proponenti che come votanti differenti. Per votare le proposte avete scelto di utilizzare Liquid Feedback. Quali motivi vi hanno spinto a sceglierlo? Abbiamo deciso di utilizzare Liquid Feedback mh, per una serie di motivi. Uno per il tipo di modalità di voto che consentiva eh, e l'altro per la tipologia di voto che chiedeva di esprimere. Uh, dunque le caratteristiche tecniche della piattaforma molto brevemente sono che la piattaforma è una piattaforma open source, eh, trasparentissima, più trasparente di così si muore nel senso che eh, qualunque operazione fatta dall'amministratore amministra... dall della piattaforma anche se poi è cancellata o modificata continua a essere visibile da parte di tutti i partecipanti ecco la trasparenza, quindi ogni, ogni passaggio, ogni utilizzo della piattaforma viene tracciato e infine un'altra delle caratteristiche tecniche è che questa piattaforma di, di voto utilizza un algoritmo che è l'algoritmo Condorcet-Schutz che è molto interessante per un percorso di bilancio partecipativo che come tutti i bilanci partecipativi Uh, ha come suo obiettivo non soltanto quello di decidere insieme ai cittadini come utilizzare le uh, scarsità di risorse, uh, un budget pubblico in modo da, uh, da consentire anche una riflessione sulla priorità del territorio anche l'obiettivo di uh, non spaccare la comunità cioè non fare in modo che la, alla votazione non venga richiesto di esprimersi a favore o contro un progetto ma che si è invece richiesto lo sforzo di ehm, ragionare in termini proprio di priorità eh, rispetto all'utilizzo dei fondi pubblici questo, questo algoritmo consentiva consente di fare questa cosa e quindi è molto interessante eh, un altro motivo per cui abbiamo scelto di utilizzare liquid feedback è che eh, abbiamo investito uh, sulla possibilità di creare una uh, cultura del voto online, iniziare a ragionare con il nostro territorio in termini di e-democracy e quindi annunciando che la fatica, perché si tratta di una fatica che si sarebbe chiesto ai cittadini di fare per imparare a utilizzare questo strumento, sarebbe stata ripagata dal fatto che una volta imparata questa modalità, di fatto i cittadini avrebbero avuto, una tessera elettorale virtuale, cioè il loro login e la loro password di accesso alla piattaforma eh, sarebbe rimasta in loro possesso così come una tessera elettorale normale e che quindi qualunque altra eh, consultazione online, sia per un futuro bilancio partecipativo che per una futura votazione su altri temi, sarebbe stata fatta utilizzando... Quegli stessi accrediti quegli stessi codici di accredito per la, per la piattaforma quindi uno sforzo di apprendimento uno sforzo di crescita eh, reciproca perché anche noi abbiamo dovuto imparare a utilizzare questa piattaforma eh, per iniziare a eh, aprirsi all'abitudine di essere cittadini anche online in maniera certa con una sicurezza che il proprio voto non sarebbe arrivato nel modo in cui si voleva che arrivasse cioè che non potesse essere modificato da nessuno essendo appunto una piattaforma non proprietaria quindi noi non possiamo intervenire in nessun modo su, sulla modifica dei voti e qualunque altro tipo di, di cose perché come dicevo prima qualunque tipo di operazione sulla piattaforma è trasparente, si vede ed è immediatamente tracciata uno degli esiti del percorso di partecipazione sarà la definizione di un regolamento condiviso per disciplinare lo strumento del bilancio partecipativo. Come è nata l'idea del regolamento? Dall'inizio della progettazione eh, l'amministrazione comunale ha eh, previsto eh, una, naturalmente un monitoraggio e un report finale su come poi il processo eh, aveva funzionato, dove aveva funzionato e dove invece andava sistemato. Questa cosa è stata dichiarata anche ai cittadini perché per presentare il processo abbiamo fatto degli incontri di quartiere dove eh, si raccontava come avevamo costruito il percorso e eh, cosa avremmo fatto durante tutto il percorso in modo tale da monitorarne l'adeguatezza e in modo da capire anche attraverso il confronto diretto con la cittadinanza dove andava sistemato quello che non stava funzionando bene e quindi alla fine del percorso ehm, quello che sarà il risultato di questa esperienza è un regolamento condiviso costruito insieme alla comunità sia dei proponenti che dei votanti perché tutte le osservazioni che ci vengono fatte vengono raccolte e faranno parte del, della reportistica finale del, del processo e quindi della relazione su, su come questo si è svolto e il risultato sarà una proposta di regolamento del bilancio partecipativo della città di Desio che verrà presentato alla, al Consiglio Comunale per la sua adozione e, e che quindi diventerà, diventerà uno strumento di governo di, di tutti i futuri processi di questo tipo sul territorio, quindi un'eredità un comune perché è costruita insieme, abbiamo iniziato a costruire le regole dentro la macchina amministrativa per poi andarle a testare insieme al territorio e con il feedback da parte dei partecipanti renderle migliori e poterle poi strutturare in modo tale che... Eh, possano essere riconosciute e riconoscibili da tutti quelli che avranno voglia di rifare questa esperienza, quindi anche per future amministrazioni comunali e cittadini che vogliono essere attivi sul territorio.